E mi vedete, mi vedete Cari ragazzi bellissimi Guardate chi, chi sono in server Con, con chi sono in, oggi nel server Sono con il caro Nick Il caro Nick che oggi purtroppo sarà molto scherzato Dal povero Dunis Che purtroppo uh, gli farà un sacco di scherzetti Purtroppo poverino Mi spiace anche per lui ma gli tocca a lui Perché oggi c'è lui nel server Quindi chiaramente chi è che è lo scherzato del giorno E Nick chiaramente Vedremo anche se farà chiaramente cose strane Io mi auguro di no perché chiaramente se fa cose strane Poi dopo magari mi distrugge tutto Vorrei evitare questa cosa Adesso mi splash la pozione Io già vedo il suo nome lì Che sta nella sala delle, delle torture Nella sala delle torture ragazzi Succedono delle torture particolari Ovvero succede che magari a volte... Diciamo, ci sono degli spuntoni che possono finire in certe parti. Ma non dico in che modo e non dico più nient'altro. Praticamente, sono torture che ho trovato su TikTok. Quindi, eh, eh, sono molto belle. Ah, Aiuto! Non dobbiamo farci vedere, ragazzi. Eh, attenzione, è molto importante non farci vedere in queste situazioni. Perché, chiaramente, subito dopo, chiaramente. Ma perché cos'è che ha in mano? Una pressure plate? È un po', mi sembra che abbia tipo delle cose in mente, secondo me. Ha delle cose oscure in mente, che però adesso dovranno essere punite. Tipo, gli darò. Un... No, no perché... Ma che sta facendo? Ma sto qua è fuori. Cioè sto qua è fuori di... Cioè che... perché sta facendo? Raga ma perché ha de... una TNT in mano fermi un attimo? Cioè questo oltre ad un coso di scherzi è diventato un coso di... di... di, di evitare a Nick di, di far esplodere tutto. eh. Ma perché sta sparando in... aria, Raga non è normale. Ma cosa sta facendo? Cioè, perché sta facendo... Ok, mi sta inquietando, perché sinceramente avere amici così nel server che fanno queste cose è un po'... Sono un po' inquietanti come cose, no? Però, boh, vediamo un attimo. Allora, mi sta anche venendo un po'... Oddio! Ok, io ho dato anche un colpetto perché mi sono spaventato. Però, insomma, cerchiamo anche di non spaventarci troppo, perché chiaramente poi dopo potrebbe... Ma cosa sta? Ma sto... No, raga, ma sto qua e fuori. Cioè, no, no, no, no, no, no, ma... Ma c'è cioè perché... Allora, io ho capito... Che lui verso di me prova un po' di, di, di, di nervoso, no, chiaramente Perché a volte potrei anche essere severo nei video Però questa cosa mi sembra un po' troppo esagerato farmi esplodere il castello Cioè, scusate un attimo, mi ha fatto esplodere letteralmente tutto Che peraltro ha costruito lui sto castello, ma è normale? Uh, ok, va bene Comunque era un video di scherzi. Perché sta facendo sta raga? Non è normale, cioè Perché mi stava sparando, tipo? Cioè a parte che l'ho schivato con un tipo una maestria pazzurda veramente Io sono stato tipo troppo maestro dello schivaggio boh, ved Vedremo non lo so Io sono completamente sconvolto Anzi adesso vorrei anche vedere cosa dice Ciao Nick Ciao Allora come stai? Io sono qua un po' nel viaggio del Sto nel... bene Ok, non è il coso della mesa, no? Presen è presente tipo il coso che tipo... È bello, sì, sì, si sì, tipo nelle miniere della mesa, ok. Si sto lottando un pochino di, di concrete e di altre cosette. E quindi mi stavo chiedendo che cosa stessi facendo tu? Boh, stavo un attimo camminando in cerca di qualcosa da fare, ma non sto facendo niente di che in realtà. Ah ho capito, ho capito, beh certo, dopo tutto è anche normale questa cosa Guarda, ehm, cerca di, di, di trovare certe cose, certe azioni che ti possono soddisfare chiaramente no? Chiar posso capire Vabbè però cosa. allora ti si esplodere il castello che mi soddisfa molto No, questa cosa se la fai guarda che verrà punita severamente allora, No, aspetta, aspetta ho visto, un ho visto una cosa volare, tipo una pozione Per caso eri te? L'ho visto adesso, l'ho visto appena adesso. No, no, no, io sono nel, nella mesa come ti ho detto. Perché in che senso hai visto qualcosa? Ma non è che magari è tipo qualche strano mob che hanno aggiunto una 1.17? Perché potrebbe essere. Ho anche visto adesso un piccone. Eh, può essere che ci sia. Ma io gli facendo qualche scherzo. No, allora io mi offendo se mi dici questa cosa perché non. Offenditi, ma secondo me sei te. No ti ho detto che non sono io porca miseria cioè allora guarda che se mi dici queste cose non, non siamo più amici eh addirittura perché scusami cioè no, non si può dire una cosa di questo tipo al proprio amico cioè nel senso è come se tu adesso mi stessi tradendo perché non ti fidi più di me cioè è una cosa veramente eh, deplorevole che dovresti fidarti di me perché appunto io non sono quel tipo di persona che fa gli scherzi agli amici lo sai bene sì, sì, va bene, dai, ti credo Ok, perfetto, bene, bene Allora, a, a dopo, perché guarda a dopo. Adesso sto continuando a fare queste cose Ciao, ciao Ciao Ok, ragazzi, ehm, ce, ce la siamo vista brutta Ce la siamo vista molto brutta, perché Nick... Non è stupido qua Al contrario di quanto si possa pensare a volte Non è stupido Infatti noi adesso cercheremo di <ride> Comunque certo che a volte è brutto dire queste cose e Ovviamente scherzo eh Quando dico queste cose mai, mai prenderle seriamente Dico poi ovviamente stupido su Minecraft Casomai Però Uh, ovviamente sta capendo tutto quanto Forse ha capito che tipo Potrebbe essere che sono io Che gli sta facendo gli scherzetti E questa cosa è molto grande Questa casa Io spero che non stia facendo niente Di che mannaggia lui E um, niente Vedremo un attimo Se farà qualche altra cosa Però io sinceramente non so Cioè io vorrei fargli gli scherzetti Non spiarlo oh, Porca miseria raga Cioè no no no no no no no mm. Avete visto Avevo un sacco di robe Me le stava droppando pure addosso Sto qua Ma no, già lui non ha visto niente, vero? No, ti prego, ti prego, no, ti prego, no. Se viene da questa parte, è la mia fine, è la mia fine. Raga, mi sa che mi sta trovando... Ok, avete visto? Ma secondo me sospetta di qualcosa. Perché tipo, è, è non è normale, cioè ovviamente, voi sapete bene che su Minecraft non è normale trovare queste cose fino a prova contraria. Oh no, oh no. È certo che non è normale, ma è ovvio ragazzi. Cioè, ma vi pare che qualcuno in Minecraft trova queste robe? Non so perché a volte mi, mi parte tipo il nord Vabbè, comunque mm, è proprio l'accento, non strano, però vabbè A volte è anche normale, no? Adesso andiamo sotto qua Cerchiamo di distruggerlo totalmente so, Signoro oh, Cosa vuole? No, ho capito, mi sa cosa vuole fare No, raga, mi sa che eh, Quanto ho un minuto di invisibilità Allora, mi, mi, mi splash potiono di nuovo Ok, perfetto, perfettamente, perfetto Oh, raga, raga, attenzione, attenzione No, no, che cosa hai in mente di fare? Perché no, no, no, no, no, no, no. Oh, porca! Ha rotto le fasi! Posso dirla mia? Ha rotto il cospizzo. Oh! Ma porca misera, raga! Mi devo mettere in creativa per forza. No, allora, non è possibile senza la creativa. Sto qua, le. Oh, mai! Adesso, adesso lo posso anche guardare. Sto basta. Oh, ma... Adesso lo ammazzo, lo ammazzo con le mie mani. Vi giuro, lo faccio fuori, lo faccio fuori. Perché non è possibile. Non è possibile questa cosa. Non è... No, è uscito, è uscito addirittura Adesso, adesso gli chiedo perché. Allora, ciao Nick, perché sei uscito? Perché c'era una cosa che mi stava picchiando Cosa vuol dire questa cosa? Eri te, si... perché Perché avere una spara che mi... Fruttuante, sei te, sei te No, ti sto dicendo che non, non sono io sei te, Ti sto dicendo sei che te. non sono io, Nick Perché continui a pensarlo, non sono perché io Perché sei te, perché sei te Sei no, te per forza io. Non sono io eh e poi scusami perché cioè allora perché dovresti pensare che sono io ok c'è una spada fluttuante e quindi che è che ti dice che sono io? Perché sto per morire <ride> vediamo adesso dai, adesso rientro, vediamo cosa spunta dai vediamo sono proprio curioso Vabbè certo vabbè capisco che ci sia questa tua cosa che magari non ti fidi però insomma ti dico che non sono io cioè Ecco adesso tipo sei Ma morto Ma sono perché appena sei... morto Eh vedo e eh, cos'è che c'è scritto? Che sono caduto nel vuoto E eh, vedi che non sono io Cioè Boh veramente Nick, eh, Dovresti fidarti un po' di più No di te non mi fido Vabbè anche è normale Dopotutto ti posso capire Però Cioè anche perché poi Anch'io avrei pensato Che fossi stato te Se ci fosse stata una spada volante eh, Però comunque An Anche perché io ho tirato una freccia a Un coso e ho visto tipo un qualcosa che prendeva fuoco, perciò sei te e basta No, magari ti, do, sei ti dico, è un'entità magari No, però sei te sei invisibile No, non sono invisibile, ti ripeto, non sono io Oh, non mi sto innervosendo però, Nick Poi dopo, eh, eh, quindi non sono io Capito? No, qualcosa mi ha appena buttato anche nella lava e, e non so perché ti abbia ancora ma se io sono distante come faccio ca... come caspita faccio a buttarti nella lava scusami Eh dimmi no adesso Non sai lo co... so Adesso ti voglio provare che non sono io io sono molto distante da... da dove sto ora chiaramente Vedi Nick ti ho tippato e non sono io infatti Sì vero non sei te Ok bene um... Allora non sai cosa potrebbe essere stato non lo so, una strana entità sicuramente Boh, vedremo più avanti nei prossimi video comunque Perché a me comunque questa entità non, non, non mi ha seguito Magari, non lo so, magari sta in, vicino a quel castello lì insomma Chi lo sa E niente, noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi